Degli però, però, però, però, Hai ragione però, però, però. ve la prendete con me Merda si è trovato un sacco di gente è, Grotto è. eh Tipo tutta la, c è c è la lobby Non ci sarà nessuno Franqua Quello slur mi raccomando Sì Non so che arma sia È un legno un okay. po' più un po' più un eh? fallo, più un Fallo, più un po' più un po' più un po' più un po' più un po' più un aiuto porco dio ha trapassato la pizza stu sì, viola tanto trapassa tutto questo no questo qui trapassa. trapassa più di tutto non so cosa no c'è il bot Spara allora, spara qui davanti vabbè spara Dove? Batto. è stato lasciato dal bot merda chi era già impossibile non era il bot mi ha tolto di eh, infatti eh, c'è già che non una botte che non è una botte che non è una botte sì. che non il una botte che non c è una botte che bomba vado a posciare questo? Va, dai! white mi fatto tutto stiamo arrecando, stiamo arrecando, stiamo arrecando il big per un arrivano da me, mi rampano eh bla bla bla bla bla bla me! bla bla bla Bloccato, bloccato, bloccato! me, Come? bloccato, è bloccato, è bloccato 20, come? 120 20, c'è è c'è Si, si, si, si, si, preso un bel po', la ah, che si, si, si, si, si, si, si, si, si, 46 Attaccato One shot Non è capito oh. Come ci stanno sul tetto 44 Peccato One shot ho oh, di... no, letteralmente uno Crepa Cioè lo picconi crepa Gli sputo in faccia Crepa C'è un altro qua? Allora, sto facendo questo io Mamma mia Se t'ho messo nella bomba Povo di datti! 28, Doppio attaccato, one shot. Vado, vado, vado, vado, Double uh, W29 è quell'altro che sta scendendo dalle scale. 31, tribo di Ninca. Carica le R. la no, ma non era quello rosso, non ci credo. Ma basta fatto con l'SMG, no veramente, no. Sto per piccare il blocco, per piccare. Ho tutte le armi. 21, 21, 21 ancora del 36! Okay? Crack dance! Tutti neanche! Marco oh, rossi? Sì. merda E anche vari oggetti, ma tutti gli oggetti. Mamma mia, restare no, vlog. Non... Sì, ma voglio pensare a questi pure. bravo c'è un altro qua sotto il fuori Easy ciao un target Easy I love Si sì, ho tre spruzzini. Ah! Aiuto, aiuto aiuto No no no Gabbiamo il sto figlio di una ludicante Merde di merda So per va a fare più forte devi troppare eh, ho droppato tutto, tutto, tutto Tre spruzzini ho Splash eh, Flopper i mean, I'll give you it. Oh, cliques yeah. of